Amici di Volumvright, buonasera a tutti, uh, eccoci qui oggi, uh, piace d'arme sulla dialoga, sulla salute. Uh, oggi abbiamo parlato di spazio reale, ospiti di oggi è Elena Scapolla e poi uh, Roberta Michelazzo, buonasera. Uh, uh, mi rivolgo a Elena Scapolla. Perché nasce Spazio Reale e qual è l'obiettivo? Sicuramente nasce dal desiderio di dare ai ragazzi uno spazio altro rispetto a quello del sostegno dell'ascolto psicologico e quindi dargli la possibilità di incontrarsi con altri ragazzi di stare insieme, di confrontarsi facendo di conoscere anche altre realtà sul territorio Grazie e A Roberta invece? Uh, qual è il senso di spazio reale in una città come Torino? Ma il senso in una città come Torino è proprio l'idea di poter essere uno spazio che oltre a fare incontrare ragazzi dà l'opportunità di avere delle informazioni su quelle che sono i servizi e le opportunità che ci sono nella città di Torino per cui proprio in una città grande come Torino che offre così tante cose è importante poter avere un luogo in cui andare e sapere di poter trovare informazioni e persone che possono aiutarmi a cercare quello di cui ho bisogno sul mio territorio. Grazie mille, grazie a tutti, buonasera.